you can see on the show And one month ago We have done a year It's fine for you, you know We did And more stupid One, so you know Ah, thank you, thank you very much È necessario fare una riflessione su quello che vuol dire essere piccoli, secondo noi. E abbiamo avuto già un primo appuntamento con Hussein che ci ha portato in Iran, ah, però questo accadeva a giugno, poi abbiamo secondati il Pakistan con due ragazzi che vivono ormai qui a Legge da 15 anni. E oggi andiamo in Giappone, ma eh, lo facciamo con uno spazio molto piccolo, questo è uno spazio che si chiama Spazio Disponibile, è un esperimento per affermare che eh, la cultura ha bisogno anche di piccoli spazi. Questo momento anche conviviale eh, è molto importante perché ci permette di avere anche una relazione eh, più diretta, più viva anche con la cultura cosiddetta materiale del, del Giappone. Eh, perché questa, questa serata? Io sto coordinando un progetto eh, che porterà alla creazione di uno spettacolo teatrale eh, per Matera 2019 che è la capitale europea della, della cultura. E questo progetto ha come titolo La poetica della vergogna, Abbiamo cominciato a cercare di capire cos'è la vergogna oggi, se ha un senso per noi che viviamo eh, nel, nel 2000, eh, che significato può avere se, se c'è ancora vergogna da raccontare. Uh, per me la parola vergogna in giapponese vuol dire anche modestia o compassione. La parola vergogna in giapponese però può dire, può, vuol dire diverse cose. Nella poesia giapponese vergogna si riferisce alle cose non dirette o legate alla timidezza. Allora, L'origine della poesia giapponese è il waka e in passato c'erano erano, erano soltanto i più cotti, e inclusi i nobili scrivevano e trasmettevano il, il waka. Era molto spesso utilizzato come, messaggi, uh, come messaggio amoroso. Se Perché il giapponese antico non, uh, non, non si utilizzava l'espressione diretta della poesia, in giapponese l'espressione: vuol dire leggere tra le linee. Quando la poesia viene tradotta in altre lingue, il soggetto della frase non viene mai espresso e questo genera spesso una confusione. Sono stata molto molto criticata per il modo in cui scrivo le poesie, delle poesie molto intense e in un modo molto molto, molto diretto. Sono stata molto criticata per il modo in cui scrivo le il mio genere poetico viene definito self poetry, una poesia intimista se si può definire così. Un veloce incontro nella foresta dormiente tra due sogni. Chi potresti essere? Sempre rendo grazie per lo scorrere del tempo che trasforma persino la violenza in un sorriso del ricordo. Sì, Tosi, sono due magari. Persattiva se si vede o solo così. Potrebbe essere difficile trovare la parte più importante. Ho scritto questa poesia partendo da me e da quello che era accaduto a me. Questa poesia potrebbe non essere accettata facilmente dalla poesia giapponese che ancora rispetta un'espressione modesta e evita descrizioni chiare e dirette. Tuttavia, allo stesso tempo, la mia posizione è stata apprezzata e il mio libro ha vinto bene. che scrivere perché è successa una cosa, al contrario può diventare... Meno forte. Allora, ah, in occasione di questo evento, ho realizzato un piccolo libro con il mio marito Taiga, che, che è più marito. Taiga, non mi è mio. <s Worccio> in <rescetto> eh, questa poesia c'è cioè, questo libricino, il titolo è quello che ha appena, appena letto, un po' di provvidenza, e lui ha realizzato questi disegni. L'italiano <'asso> ha, mo, anni sono mai stato con il papà, quindi, il tango non si non si tratta, non C'è un'altra aneddota a proposito di parole, che non si tratta di che si un poeta parla di parlare, no? il poeta tedesco ha avuto modo di parlare, eccetera, e ha not notato che nella lingua stessa c'è un'evoluzione, che sia nel tedesco, in italiano o nel giapponese. Anche il giapponese, dall'era Meiji, eccetera, un testo dell'era Meiji uno non capisce, cioè non, non lo può capire, quindi allo stesso tempo l'evoluzione della parola non è stata non è soltanto la produzione dei mori malati, ma non malato, la sua evoluzione. Una domanda, quante persone scrivono poesie? O scrivono? Le poesie devono essere scritte seguendo queste sensazioni, quindi non posso ignorare la mia voce intima e credo che questo sia il ruolo del poeta. Inizio. Mm -hmm. I'm